Da Somatoline Cosmetic una nuova linea viso. Smog, vento, sole, freddo. La mia pelle non vi teme. Nasce Vital Beauty Viso. Crea un'invisibile barriera che protegge la tua pelle dagli agenti esterni in ogni momento della giornata. Somatoline Cosmetic Vital Beauty Viso. Pelle vitale come te.